Ciao Cicciuzzo Ciao, ciao. Marcello? Sì oh c'è? Non c'è, <ride> Qua ciao, come sta? Ciao, tutto bene. Senti, passavo di qua. E siccome questo weekend c'è Sintonia a Rimini, e tu hai yes. ben due salette, mi ho fatto male così, due salette, sì. volevo vedere queste cose che porterai. Non sapevo eh, che porterai, sì. visto che questo Già stai lavorando? Stiamo preparando, sì. A ah, questo è quello che porterai? Porterei questo intero? Oh, sì, il juke sta buono. Intero, sì, manca l'Envy ancora, mancano le sorgenti e lo sto finendo. Ok, che c'è? Vabbè, beh, Un iVook, ci sarà l'Envy, ci sarà un Nvidia Shield con i film, il Trino okay. e, i tre, e poi sta roba tre finali. Che è questa c'è qui? Tre finali Aurea, un 8 canali e due 4 canali. Da 10 watt immagino, da da 10 watt eh, sì, al, al grammo. No, le potenze in gioco sono molto importanti. Okay. E poi avremo, vai, tutti i diffusori loro e Non ce l'hai i diffusori da farmi vedere? Eh, adesso ma ne apriamo uno di là dai, No, dai, dai no, è ma esagerato no quattro, quattro, quattro, Ah, non quattro. ce l'hai? No, non ce l'ho ah, stai impacchettando tutto praticamente Sì, sì, sto impacchettando tutto perché ah, Vabbè, dai, tanto li vediamo lì a Rimini venerdì Tanto vengo a sbirciare sì. mentre quattro, montate i subettini F113 avremo Mortagini Uno per <ride> ogni angolo della sala Sala grande, quindi Sì, è una... 55 o 60 metri quadri più o meno ok di video che c'hai 890 ok sono... ma ce l'hai qua eh? si, si, di là saletta. saletta saletta saletta mitica saletta ah. 890 envy e, 8 ,90 e que... porti che questo Darkstar non è questo ma è uguale a questo ok quindi 3 metri e 3 50, e di, 50 di, base. di base in 21 e poi c'hai anche un'altra saletta Abbiamo anche una tassaletta sterefonica con il buon Paolino dove porteremo le nuove Paradigm eh, che sono appena state importate da Audiogamma. E eh già, con amplificazione? Con il mici che abbiamo qua. Mici, eh, uh, mici, mici. Le Paradigm arrivano domani. Ah. Se no te le facevo vedere. E là c'è già l'amplificatore integrato. Ah ok. Che è lì sotto a destra. Eccolo qui. E, e poi e i diffusori nuovi, se adesso non mi viene in mente la sigla, aspetta che la a Paolo. Paolo, come si chiamano le di spare che portiamo? No, Paolo, Paolo, Paolo, Paolo, Fa fare così! Founder mi sembra! Founder! Founder! Founder! founder. founder. founder. founder. Sono nuove, nuove! Vabbè Paolo ci eh, sarai sì. tu, ci sarai tu a farsi ascoltare sentiamo, questo credo. sistema. Esatto. Ci farai ascoltare musica... Quella che volete. Quella che vogliamo, okay. Esatto. Ma ci avrai anche streaming. Vabbè, farò solo streaming, Ah, ovviamente. solo sì! Eh, ci, ci, ci avrai... Tidal... Sì. Cobuz, basta... No, basta. e basta. basta... allora mi eh, piace... Girodischi lo, lo portate? Eh. Poi anche i dischi... Allora. Eh, eh, eh, sono eh, portiamo solo senza di dischi... Di... sono da fare... se eh. lo vuoi portare dimmelo che lo devo imballare però... No, not... <ride> girodischi testina, braccio... No, no. Allora, abbiamo, se portiamo un girodischi non deve essere un giradischi da 500 euro come quello che abbiamo... Eh no... Un super girodischi... direi lasciamo stare... ci pensiamo... Vabbè, comunque... Ci vediamo venerdì per l'installazione. Ok? Vabbè. Certamente. Grazie, ciao. ciao. ciao.